Benvenuti, in questo video parliamo di Urano, il pianeta che rotola ai confini del Sistema Solare. Urano è stato scoperto nel 1781 da William Herschel, che lo aveva inizialmente scambiato per una cometa. Urano è al limite della visibilità ad occhio nudo e probabilmente fu notato dai Parco già nel 128 a.C. che lo scambiò per una stella. Herschel aveva il diritto di scegliere il nome del pianeta da lui scoperto. Inizialmente scelse Georgium Sidus, o pianeta di Giorgio, in onore del re Giorgio III, questa denominazione non fu molto popolare al di fuori dell'Inghilterra e alla fine il pianeta prese il nome attuale. Urano è il settimo pianeta del sistema solare e fa parte della famiglia dei pianeti giganti gassosi, assieme a Giove, Saturno e Nettuno. Urano e Nettuno hanno circa la stessa dimensione, sono entrambi molto più grandi dei pianeti rocciosi, ma più piccoli di Giove e Saturno. Alcuni numeri su Urano Il pianeta dista dal Sole 19 volte la distanza media della Terra. Compie un'orbita intorno al Sole in 84 anni terrestri e una rotazione su se stesso in 17 ore. Urano ha un raggio di 25.000 km, circa 4 volte la Terra. La sua massa è però solo 14 volte quella della Terra. Questo significa che la sua densità è molto più bassa di quella del nostro pianeta. Visto da un telescopio amatoriale, Urano appare come un piccolo disco di colore acquamarina. Il telescopio spaziale Hubble ci mostra molti più dettagli. In questa immagine all'infrarosso è visibile un sistema di anelli che nella realtà risultano quasi invisibili dato che sono molto scuri e sottili. Inoltre si vedono bande nell'atmosfera superiore che indicano differenze di temperatura legate al ciclo delle stagioni e alla rotazione del pianeta. Le informazioni più dettagliate su Urano e il suo sistema di satelliti sono quelle raccolte dall'unica sonda che abbia mai visitato il pianeta. Voyager 2 è partita da Cape Canaveral il 20 agosto 1977 e ha raggiunto Urano nove anni dopo, nel gennaio del 1986. Questa immagine scattata da Voyager 2 ci mostra il pianeta in tutta la sua gloria. In realtà non c'è molto da vedere. Urano appare come una palla uniforme di colore azzurro-verde, sulla quale non è visibile alcun dettaglio a occhio nudo. Non ci sono né le fasce colorate, come Giove e Saturno, né tracce di nuvole nella stratosfera come su Nettuno. Urano è costituito quasi interamente di gas. L'atmosfera esterna è composta da idrogeno ed elio. Scendendo verso il centro incontriamo un'atmosfera più densa di idrogeno, elio e metano, che è responsabile per il colore azzurro-verde del pianeta. Più sotto troviamo un mantello composto da ghiacci d'acqua, ammoniaca e metano. Non si tratta di ghiaccio vero e proprio, ma di un fluido molto denso ed elettricamente conduttivo. Al centro del pianeta si ritiene ci sia un nucleo roccioso di silicati e metalli. Urano è il luogo più freddo del Sistema Solare. Voyager 2 ha registrato temperature di meno 224 ⁇ C nell'atmosfera esterna. Il pianeta sembra irradiare pochissimo calore, non è chiaro se ciò sia dovuto alla mancanza di una fonte di calore interno o se il calore per qualche motivo non riesca ad emergere. Nonostante la bassissima temperatura, l'atmosfera di Urano è molto attiva, con venti che raggiungono i 360 km/h. Infine, Urano possiede un sistema di 13 anelli che, come abbiamo già detto, sono scuri e sottili. Una stranezza di Urano, che gli è valso il soprannome di pianeta che rotola, riguarda il suo asse di rotazione. Mentre gli altri pianeti del Sistema Solare hanno l'asse di rotazione più o meno verticale, quello di Urano è inclinato di più di 90 ⁇ il che significa che il pianeta, anziché ruotare come una trottola, rotola come una palla da biliardo. Ciò produce effetti curiosi, come ad esempio il fatto che in certe stagioni i poli sono più caldi dell'equatore. Durante la sua rivoluzione intorno al Sole, ciascun polo riceve 41 anni di luce e resta in ombra per i successivi 41 anni. Un'altra stranezza di Urano riguarda il suo campo magnetico. In quasi tutti i pianeti del Sistema Solare, l'asse del campo magnetico si discosta di poco dall'asse di rotazione. Ad esempio, nel caso della Terra, l'asse magnetico è inclinato di circa 11 gradi rispetto a quello di rotazione. L'asse del campo magnetico di Urano... È invece inclinato di 59 gradi rispetto all'asse di rotazione. Inoltre l'asse magnetico non passa per il centro del pianeta, ma è spostato verso l'esterno di circa un terzo del raggio. L'asse di rotazione di Nettuno non è inclinato come quello di Urano, però anche questo pianeta ha l'asse magnetico inclinato di circa 47 gradi rispetto all'asse di rotazione. Ancora non conosciamo bene i meccanismi che generano i campi magnetici planetari, per cui Urano e Nettuno presentano una sfida formidabile agli scienziati. Al momento sono note 27 lune di Urano, molte di queste non sono altro che grossi sassi con un diametro di qualche centinaio di chilometri. Le sei lune maggiori, in ordine di distanza dal pianeta, sono Pac, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon. Questi nomi sono quelli di personaggi della letteratura inglese. Ariel e Umbriel compaiono in un poema di Alexander Pope mentre Puck, Miranda, Titania e Oberon in opere di William Shakespeare. Questa tradizione è partita dal figlio di William Herschel, John Herschel, a cui era stata assegnata la responsabilità di scegliere il nome delle prime lune scoperte. Tra queste la più interessante è probabilmente Miranda. Con un raggio circa un settimo di quello della nostra luna, le dimensioni di Miranda sono appena al di sopra del limite per essere in equilibrio idrostatico, cioè per assumere forma sferica a causa della propria gravità. La superficie di Miranda è molto irregolare e presenta crepe e dirupi tra i più alti del sistema solare. Anche qui gli scienziati possono solo formulare ipotesi per spiegare questa strana forma. Una delle più suggestive è che in passato Miranda si sia frantumata dopo uno scontro con un altro satellite di urano, per poi ricompattarsi nella forma che vediamo adesso. Una formazione geologica interessante di Miranda è Verona Rupes, una scarpata a picco, che con i suoi 20 km di altezza rappresenta lo strapiombo più alto dell'intero sistema solare. Simili strutture geologiche possono esistere solo su un corpo dotato di bassa gravità. Possiamo apprezzare l'altezza della Verona-Rupes se la confrontiamo con lo strapiombo più alto della Terra. Il Monte Thor in Canada ha una parete verticale alta 1250 metri, che spariscono di fronte ai 20 km di Verona-Rupes. Urano è un pianeta interessante e misterioso. Quale evento cosmico ha ribaltato il suo asse di rotazione? Perché l'asse magnetico è così inclinato? Perché il pianeta irradia così poco calore? Rispondere a queste domande può rappresentare la chiave per capire la nascita e l'evoluzione del nostro sistema solare. Ecco perché è importante tornare a visitare Urano al più presto.